Eh, buongiorno a tutti, un eh, particolare ringraziamento al settore patrimonio culturale della Regione Emilia Romagna che finalmente ha aperto una nuova stagione legata allo studio e alla valorizzazione dei giardini storici. Eh, prima eh, bisogna ringraziare Carlo Tovoli il quale eh, di sua quasi spontanea iniziativa appunto aveva avviato già anni fa un'iniziativa che aveva la funzione di valorizzare un po' tutte le le aree verdi della Regione. E, speriamo che almeno le premesse sono veramente ottime, eh, che questa cosa vada avanti e che eh, anche grazie e soprattutto grazie all'attività all del Ministero della Cultura, eh, finalmente anche in Italia si sta aprendo una, diciamo una finestra importante sulla valorizzazione di un bene culturale come il Giardino Storico era stata per molti anni trascurata. Per quanto riguarda i giardini storici dell'Emilia Romagna, anche sulla base del, degli ultimissimi dati che sono emersi, eh, tenere diciamo, una, una relazione illustrativa in, in, in 20 minuti, ma neanche in un giorno, sarebbe impossibile. Per cui ho cercato di eh, sintetizzare, facendo proprio una velocissima carrellata su alcuni giardini, non per questo i più importanti, ma significativi per quanto riguarda una suddivisione diciamo, tipologica che, che considera l'epoca, lo stile, la destinazione d'uso e anche un tema eh, diciamo abbastanza discusso in Italia che è quello della rievocazione e ricostruzione del giardino. Eh, per quanto riguarda l'epoca ho usato poi un, diciamo, un criterio che non è esattamente quello storico, nella, nella divisione delle epoche, quindi giardino moderno e giardino contemporaneo. Ma poi se volete, uh, ne, ne, insomma, ne possiamo parlare eh, in, alla fine, nella, nella fase della discussione. E per quanto riguarda, eh, quindi, l'epoca dei giardini moderni e giardini contemporanei, cioè giardini moderni fino al 45, e, 40, insomma, e contemporanei dopo il 45. Per quanto riguarda lo stile, non sono andato nel dettaglio del giardino medievale, giardino rinascimentale, perché in Emilia Romagna praticamente non ce ne sono. Quindi giardini formali o geometrici o, o regolari e quelli irregolari o paesaggistici. E poi il giardino misto, che è un giardino che è sempre comunque stato presente eh, dall'Ottocento in poi. E per la destinazione d'uso, giardini pubblici che possono essere ripartiti in giardini ex-ducali o ex-nobiliari che sono poi stati eh, utilizzati in seguito, seguito all'unità d'Italia o per volontà degli stessi sovrani come giardini pubblici. Poi giardini privati, anche questi acquisiti da amministrazioni pubbliche e diventati poi parchi pubblici, e infine giardini pubblici realizzati ad hoc, cioè pensati proprio per, per una città. E inoltre ci sono i giardini privati, gli orti botanici e i giardini e orti monastici. Poi non ho pensato diciamo, alle case d'autore o a quelle dei musei, eh, anche perché rientrano un po' in queste tipologie fondamentalmente. Per esempio c'è il Museo Ricciodi di Piacenza che è un, un bel giardino progettato da, da, dall'architetto Arata, e, insomma, che era una residenza privata e poi è diventato pubblica. Ecco. Adesso questa è una, appunto, una rapidissima carrellata, giardini formali tipo quello di Montegaio eh, a Montecavo di Quattro Castella e ehm, il giardino Beltrame a Denore, ehm, diciamo che questi sono giardini, mh, il, il secondo è molto probabilmente, non ci sono dei dati, infatti per questo che bisognerebbe approfondire anche lo studio storico, non ci sono dei dati ehm, storici attendibili, però è probabilmente un intervento del, del 1880-1890, quando la parte anteriore, fu realizzato probabilmente questo parterre, diciamo, formale, e nella parte posteriore il giardino paesaggistico all'inglese, che poi è stato devastato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quindi è stato ricostruito, diciamo, un giardino, ma senza un disegno particolare in tempi più recenti. Eh, un, un giardino molto interessante è quello, il giardino Galvani a Vignola, che è un giardino pensile, eh, e si situa praticamente sul, su quello che resta della, della vecchia eh, cinta muraria bastionata della città di Vignola e fu realizzato nei primi anni dell'Ottocento. Anche questa è una, una cosa molto piccola, ma molto curato, molto strutturato. Ed è interessante perché ehm, diciamo che va contro la, quella che era la, la, la, moda la moda del tempo. Cioè. Viene, viene realizzato in pieno periodo di eh, giardino paesistico o paesaggistico all'inglese, un giardino all'antica, come lo chiama poi lo stesso eh, erede del, del, del proprietario che lo realizzò. E dove c'è un teatro di verzura, ci sono due, due stanze verdi, due capine ver eh, all'italiana e, e, e, e poi c'è una piazza centrale che serviva poi anche per, la per contenere i fiori, le fioriture, diciamo, i vasi in fiore, che venivano poi tenute nella Torre Serra in inverno. E qui ci sono l'immagine dall'alto, una foto aerea, poi si, si vedono le, le stanze interne. La prima a destra è proprio il teatro di Verzura, che veniva utilizzato per proprio per, per rappresentazioni teatrali, per spettacoli e per concerti. Eh, giardini irregolari, cioè giardini all'inglese, giardini paesistici, eh, li troviamo eh, distribuiti un po' ovunque in regione, uno un interessante, pochissimo conosciuto, è la tenuta di Zenzalino a Ferrara, un, un giardino realizzato presumibilmente intorno alla metà dell'Ottocento, ehm, eh, perché nel 1850 eh, praticamente il giardino passò, eh, di proprietà eh, era dei conti trotti che erano dei nobili eh, legati alla Corte Estense, e nel 1850 lo vendettero all'attuale famiglia proprietaria e quindi la realizzazione del giardino è, è intorno a quegli anni molto articolato eh, con aggiunte per esempio nel 1880 viene inserito questo questa capanna svizzera che è uno dei, dei mast, diciamo, dei, dei giardini eh, dell'Ottocento, soprattutto nella nostra area. Poi a destra in basso la torre Colombaia, poi al centro in realtà quello è, è, è un pozzo che è stato ingentilito in quella maniera. Ehm, un altro giardino irregolare molto interessante il giardino Spalletti-Trivelli a Casalgrande Grande di Reggio Emilia, in realtà San Donnino, la frazione ed è uno forse il più grande giardino paesaggistico eh, che abbiamo in regione, sono 33 ettari, considerando che il, gi il giardino Margherita di Bologna è 26 ettari. Giardino privato di una famiglia ricchissima all'epoca, eh, ha un po' tutti gli elementi del giardino in inglese, alcuni, alcuni se ne sono, sono, sono persi, insomma, si sono eh, alterati, o comunque si sono persi nel corso del tempo, ma è una realtà veramente interessante. Un, ecco, per quanto riguarda i giardini pubblici, i eh, giardini formali, da giardino ducale a, a parco pubblico, il progetto eh, del Petitot, eh, siamo a Parma, eh, c'è stata poi una recente ristrutturazione che ha ridato diciamo, valore e dignità al giardino, al giardino parco storico e questo è un esempio di giardino diciamo de della Corte, giardino ducale che con l'unità d'Italia è stato acquisito dal comune e quindi eh, utilizzato come parco pubblico con tutti i pregi e difetti poi dell'utilizzo pubblico perché nel corso dei, diciamo, dei decenni ha avuto poi anche delle alterazioni dovute proprio a realizzazione di pista ciclabile realizzazione di chioschi, di, di, di aree all'aperto per, per i bar e quindi con l'intervento di Restauda è stato un po' diciamo, ricondizionato a, a, a una, a una eh, struttura originaria eh, giardino Gandini di Formigine eh, una proprietà privata eh, dei, eh, dei, dei Gandini eh, e poi fu venduto al comune e eh, qui la, nella villa c'è la sede della biblioteca e eh, il, quindi il, il parco il giardino eh, storico è stato poi utilizzato come parco pubblico e anche lì sono stati diciamo, non, degli interventi non sempre congrui eh, il, il, il giardino storico è poi è stato ampliato con un parco dedicato alla Resistenza, quindi parchi della memoria, che per fortuna è stato fatto al di fuori nei terreni agricoli, al di fuori del giardino storico. Eh, Giardini Margherita di Bologna, ne abbiamo già accennato. Eh, questi furono eh, proprio progettati ad hoc per la città di Bologna, cioè, proprio pensati come un parco pubblico. Eh, in, eh, diciamo in Emilia ci sono fondamentalmente eh, Bologna, Reggio Emilia e Parma che più o meno in questo, in questo arco di tempo realizzano dei giardini pubblici chiamando poi dei personaggi eh, di grido per l'epoca perché qua eh, viene chiamato il conte di Sambui che era il, il soprintendente dei, dei giardini pubblici eh, di Torino e aveva già progettato altri interventi nella città eh, a Reggio viene chiamato l'architetto Giuseppe Bazzaretto, famoso in area lombarda per, anche per eh, giardini importanti e a Piacenza viene chiamato Giuseppe Roda, uno dei due fratelli, celebrare i fratelli Roda che erano giardinieri reali, cioè del, dei, re, dei re di Savoia e, ehm, e che progetta appunto il, a, a Piacenza il giardino Margherita Margherita perché siamo nell'epoca in cui eh, regnava Umberto I e quindi in titolazione alla regina. E, tra l'altro qui il Comune di Piacenza aveva acquistato un'area già sistemata a giardino privata e eh, visto appunto la, a seguito del battimento delle mura ci fu la possibilità di espandere l'area quindi eh, il giardino fu demolito e venne ricostruito interamente secondo i dettagli, gli schemi dell'epoca, che poi fondamentalmente tra il giardino pubblico e il giardino privato non cambiano, sono più o meno eh, gli stessi, se non per quanto riguarda le dimensioni dei viali, proprio per consentire di avere un accesso eh, largo come presenza numerica. Altri elementi importanti nell'ambito dei, dei giardini storici sono i parchi della rimembranza, spesso eh, dimenticati, eh, questi, i parchi della rimembranza hanno origine praticamente nell'immediato dopoguerra quando nel 1922, nel novembre del 1922 eh, eh, il sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione eh, ebbe l'idea di piantare un albero per ogni caduto e eh, utilizzando poi le scuole quindi eh, la funzione era diciamo, non solo evocativa o rievocativa, ma anche di, eh, di formativa, diciamo. L'esempio eh, per, per le scuole. L'onorevole era eh, Dario Lupi e in moltissime città si realizzarono o parchi della rimembranza o viali della rimembranza o piazze della rimembranza. Qua sono due esempi, quello di Modena e quello di Fidenza. E ecco, questi parchi poi sono caduti nell'oblio e eh, soprattutto con, a seguito del, dell del, del centenario della prima guerra mondiale hanno ripreso un po' vigore, un po' attenzione. In alcune, l'ho constatato personalmente, in, alcune, in alcuni comuni il parco di rimembranza è stato praticamente spianato adesso non dico quale comune c'è un parcheggio, insomma. E, e nonostante ci fosse un vincolo, ma un vincolo pre prebellico, eh, ecco, per quanto riguarda i giardini privati ma poi anche i parchi pubblici sono i giardini misti cioè giardini che hanno un impianto eh, tipicamente paesaggistico ma che non rinunciano a degli elementi formali eh, in Italia diciamo ma anche in altre parti del mondo cioè in altre parti d'Europa eh, L'elemento formale non scompare mai del tutto, anche con la rivoluzione del, del giardino paesaggistico, del giardino all'inglese. In molti casi, ma anche in Lombardia per esempio, eh, eh, nella, diciamo nella, nella prima metà dell'Ottocento, c'è una coesistenza tra elementi formali ed, ed elementi irregolari, tra elementi geometrici e elementi irregolari. E questo è un giardino eh, giardino malenchini a carignano che fu costruito eh, nel, verso la, la fine dell'ottocento e, e, e poi successivamente ampliato eh, lo acquistò un, un industriale eh, ligure genovese raggio che fu poi indagato per uno dei primi scandali diciamo di corruzione era era stato incaricato, aveva ottenuto la parte della costruzione delle ferrovie e, e, lo, e lo regalò alla, alla, alla figlia Fortuni che sposò poi una, il marchese Malinchini e quindi ecco perché il nome è Malinchini eh, questo viale prospettico eh, è all'interno di un parco all'inglese ed è chiaramente un elemento che, eh, eh, tipico diciamo della tradizione precedente al giardino in inglese, cioè il classico canocchiale ottico eh, del giardino alla francese che, va ver che volge verso l'infinito, in questo caso verso le colline. Eh, la siepe che contorna il viale in, in realtà è stata aggiunta in, in epoca successiva. Il eh, giardino eclettico, il castello di Grazzano Visconti eh, che è stato costruito eh, dal Duca ehm, eh, Visconti di eh, Mondriano e eh, eh, eh, che tra l'altro eh, cioè, diciamo lui era un po' diciamo, un bohemian come persona però aveva, sposato, aveva avuto la fortuna di sposare la figlia di uno dei primi dell'industriale del, dell che fece una delle prime industrie eh, chimiche italiane che Carlo Erba che aveva quindi un ingente patrimonio e quindi grazie al patrimonio della moglie riuscì a costruire, a, a, fare questo, a realizzare questo complesso che parte da un castello vero e eh, poi viene insomma, in parte modificato eh, lo stesso castello e viene creato anche un complesso artigianale eh, che aveva la funzione non solo di dare, di dare ospitalità agli artigiani che lavoravano alla, diciamo alla alla tenuta ma anche di eh, fornire manodopera d'opera al, al territorio e quindi anche creare posti di lavoro e queste diciamo questa tipologia si riscontra poi eh, c'è cioè questa intenzione di creare dei piccoli borghi produttivi è presente poi anche in altre parti d'italia e il, il giardino viene realizzato eh, in questo caso in, in epoca più diciamo dal, intorno al 1910-1914, eh, mentre prima si era dato eh, diciamo la priorità alla costruzione del, della parte Ile, e eh, comprende un giardino all'inglese, degli elementi all'italiana, degli elementi alla francese. Quindi è diciamo un po' una sorta di guazzabuglio di, di, di stili che viene appunto chiamato. Giardino eclettico, ma ci sono poi, non è solo l'unico esempio in Italia, ce ne sono anche molti altri. Ed è interessante, per esempio, forse si vede male, ma in basso, nella foto in basso a sinistra, si vedono delle piante topiate che sono eh, tratte praticamente, sono tipiche della tradizione barocca. In particolare, c'è un taccuino di appunti di Andrea note che indica anche queste forme. Eh, ecco si vede la, la eterogeneità eh, del, del, del giardino dal punto di vista stilistico eh, la, la casetta che si vede nella foto in basso a destra è la casa dei giochi per i bambini di famiglia ah, eh, dimenticavo di dire che tra i bambini di famiglia c'era anche Luchino Visconti che diventerà poi un famoso regista un altro giardino interessante è eh, quello di de Verger eh, che prende il nome del Primo proprietario, cioè primo, insomma, in il proprietario intermedio, comunque quello che fa costruire la villa, che è una, un orientalista, un archeologo francese, e, e poi quando nel, negli anni 30, ehm, cioè lui è morto, l'acquista negli anni 40 dell'Ottocento, muore, passa agli eredi, gli eredi la vendono e eh, viene comprata da un, un principe romano che aveva, rapporti, aveva già avuto rapporti con Pietro Porcinai quindi lo chiama e tra il 36 e il 40 Porcinai lavora alla, a, a questo, alla ristrutturazione di questo giardino e, ehm, e ci sono ehm, cioè, è, è molto interessante perché uno dei lavori giovanili di Pietro Porcinai, e, eh, e qua si vede ancora diciamo, la vecchia matrice, la matrice originaria, eh, Lui partiva dalla storia, del, del, diciamo dell'evoluzione storica del giardino e ripropone, reinventandoli e riassemblandoli degli elementi tipici della, appunto, della, della, della, del, del giardino barocco, del giardino all'italiano, del giardino all'inglese. Quindi di fatto si può considerare un giardino eclettico infatti la, la, il fronte, cioè la, è la, la, il prospetto principale della villa ha un'impostazione alla francese, poi in basso nella foto piccola a sinistra si vede il giardino all'italiana che era una faccia, una finestra sul mare perché da qua siamo a Rimini, cioè siamo in Comuni Rimini per cui si vede la, il, proprio la l'affaccio al, al mare e a, a destra si vede quello che resta di un pergolato, proprio disegnato da Porcinai, e, e, e, e questo è una sorta di padiglione nel percorso a pergola, che è molto evocativo perché sembra essere quasi una tela di un ragno. E sotto si vede l'insieme dove si, si, si notano le, le, le varie parti di questo giardino, cioè all'inglese, alla francese e all'italiana. Giardini contemporanei, qua, eh, il giardino a Caffè Arti e Mestiere Reggio Emilia, sempre sul progetto di Pietro Porcinai, eh, e qui, però, siamo nell'ultima fase, infatti, si vede ha un, un linguaggio espressivo completamente diverso rispetto alle prime realizzazioni. Eh, tra l'altro, questo si è concluso proprio l'anno della morte di, di Porcinai. Ehm, ecco, poi un accenno agli orti botanici, eh, visto che abbiamo rappresentante anche, eh, quelli universitari sono Bologna, Parma e Modena, il più antico è quello di Bologna, che però la sede attuale risale al 1803 durante poi le, eh, diciamo il piano di sviluppo urbanistico avviato dalla, praticamente dall'amministrazione napoleonica. Poi ci sono gli orti più recenti, quello di Modena e Parma, quello di Modena nel 1771 legato alla riforma dell'università fatta da Francesco III, anche se c'era già in realtà uno spazio dedicato alla dimostrazione dei semplici eh, almeno vent'anni prima, e l'orto botanico eh, di Parma, che anche, che anche quello è settecentesco, è, um, leggermente più tardi rispetto a quello di Modena eh, eh, ed è sempre comunque legato all'università. Quindi gli orti botanici non solo come contenitori di biodiversità di specie vegetali ma anche come di memoria storica e di collezioni botaniche che vengono tuttora conservate, gli erbari, eh, eh, i documenti eh, di ricerca. Un altro aspetto interessante sono gli orti ormai sono verso la fine sono gli orti botanici eh, scusate, gli orti monastici Gli or orti e giardini monastici il problema è che quasi tutti gli orti se non tutti i giardini monastici sono diciamo delle riedizioni dei rifacimenti cioè non abbiamo delle, eh, dei, dei giardini monastici antichi perfettamente conservati e anche perché ci furono le soppressioni Prima delle soppressioni napoleoniche ci furono le soppressioni dei vari, eh, dei vari eh, regnanti alla fine del Settecento, eh, poi ci furono le soppressioni napoleoniche per cui ebbero un lungo periodo di, eh, di eh, non uso, di abbandono e poi lentamente molti furono riaffidati agli ordini religiosi e in altri casi invece non furono destinati ad altri usi o addirittura completamente abbandonati. E, ecco, per, questa è un po' la carrellata. Eh, allora volevo anche così, due, line, due, diciamo, due considerazioni, due riflessioni un po' sulla, sulla, ehm, sui giardini storici sensulato, o, o, o, o, cioè su quelle che sono le rievocazioni e le ricostruzioni questo è un tema diciamo molto dibattuto nell'ambito scientifico, in Italia per esempio si tende a non farle o a evitarle assolutamente e, eh, e questa è la carta di Firenze, quando un giardino è totalmente scomparso l'opera che si ispirerà in questo caso a forme tradizionali avrà allora caratteri dell'evocazione o della creazione escludendo totalmente la qualifica di giardino storico, questo è facilmente intuibile ho portato infatti due esempi che non c'entrano nulla con i giardini storici ma sono eh, il museo archeologico di Monterenzo eh, in provincia di Bologna e la terra di Montana in provincia di Modena dove praticamente hanno ricostruito dei modelli di abitazione e nessuno si è mai sognato di chiamarli eh, parchi, cioè, abitazioni storiche ma ricostruzioni storiche così come eh, questa cosa va ovviamente applicata anche ai giardini storici, cioè se una parte viene ricostruita quella non è un giardino storico, ma è una ricostruzione di un giardino storico. Cioè questo dal punto di vista diciamo, eh, formale, ma anche sostanziale, è importante comunicarlo. Eh, il giardino, beh, allora, non, non sono moltissimi gli esempi di rievocazione e ricostruzione di giardini storici eh, in Emilia Romagna, però ce ne sono due importanti e significativi, ce n'è anche poi un altro, di Romagna. Per esempio il giardino ducale di Sala Baganza, eh, dove si vede l'area verde in alto interessata all'intervento, eh, che era negli, cioè nel, precedentemente all'intervento era praticamente uno dei campi coltivati, quindi terreni agricoli, il giardino era, stato, era completamente scomparso e viene ridisegnata su una planimetria eh, storica. Eh, per, per ridare perlomeno un po' la fisionomia del giardino precedente, non vengono rifatte le aiuole, non vengono rimesse le collezioni di fiori, ma una cosa molto semplice che ricollega idealmente il palazzo, quello che resta del palazzo, della rocca, con il giardino, che peraltro aveva mantenuto la perimetrazione, cioè il muro perimetrale. Ecco, in questo caso la comunicazione ufficiale parla di giardino storico e di giardino restaurato, in questo caso non è né storico né restaurato, ma si tratta proprio di una ricostruzione, così come, se ne abbiamo parlato, anche Colorno che è, una, diciamo, è diventato un elemento di, di forte attrazione turistica, perché all'interno di un giardino ottocentesco voluto, trasformato diciamo, rispetto alla precedente sistemazione settecentesca in giardino all'inglese, di Maria Luigia, da parte della eh, duchessa Maria Luigia d'Austria, eh, viene praticamente ricostruito un parterre del giardino preesistente pre settecentesco. Però mh, questo dal punto di vista diciamo, mh, eh, procedurale non è, lo, non è stata un'operazione giusta, ma lo dico senza, cioè, senza insomma, diciamo, in, in, in amicizia e in simpatia. Cioè, non è stata un'operazione corretta, perché lo, lo dice la Carta di Firenze, lo dicono un po' tutti: non si può prediligere un'epoca storica eh, in, in una fase di evoluzione del giardino. Cioè, si utilizza se mai si vuole intervenire sull'ultima epoca storica. Se, se il giardino è ancora presente, lì era ancora presente. Non tenuto bene, anzi, messo molto male, però l'ultima faccia, l'ultima diciamo, l'ultima configurazione e conformazione del giardino era quello ottocentesco datogli da Maria Luigia ecco questo e anche nella comunicazione e sì, sì, anche nella comunicazione sarebbe importante cioè, che, chiarire questa cosa insomma ecco, ma semplicemente per così proprio per dare una, una visione corretta ecco poi qua c'è il giardino Ducali Sassuolo eh, il quale poi il progetto è stato condiviso con la dottoressa Ambrosini quando era in sovrintendenza regionale, qui, anche qui appunto c'erano dei gran prati, però rimaneva il tracciato, la vasca, il tracciato del canale di Modena sinuoso e eh, le due guglie o obelischi, per cui è stata fatta una, diciamo, una rievocazione basandosi anche qui su documenti storici eh, d'epoca e eh, l'obiettivo è stato quello di, dare, di rievocare lo spirito di un giardino alla francese, di un giardino barocco. Ehm, ecco, chiusa la parte, diciamo, dei giardini storici, uno spunto, uno sulla conoscenza, sulla cioè situazione attuale, generale, diciamo, dell'Italia e eh, locale dell'Emilia Romagna. Fondamentalmente pochi studi storici, censimenti e catalogazioni finora sono parziali, Scarsa conoscenza specifica anche da parte degli attori, cioè da parte dei proprietari, da parte dei manoprentori, da parte dei consulenti tecnici e anche da parte degli organi di controllo. Se ne parlava prima, eh, diciamo, privatamente, sulle soprintendenze uffici tecnici comunali che non hanno personale formato adeguatamente perché possa avere un'idea precisa del, dell'oggetto di cui si sta parlando. Per quanto riguarda la conservazione ci sono delle criticità, soprattutto ma non solo per i giardini storici privati, costi manutentivi elevati, i cambiamenti climatici, il cambiamento climatico che crea delle, diciamo, dei costi aggiuntivi e delle attenzioni aggiuntive come eh, le irrigazioni di soccorso o anche interventi eh, di tipo fitosanitario per la presenza di nuovi eh, insetti che mettono a rischio le, le, le popolazioni vegetali, e spesso i proprietari, ehm, cosa fanno? Interventi minimi di messa in sicurezza per evitare che gli alberi crollando creino danni, eh, la rimozione delle piante morte, quindi alberi e arbusti secchi spesso non sostituiti e talvolta vengono fatte le sostituzioni ma senza tener conto del contesto storico in cui eh, si interviene. Eh, la maggior parte dei, eh, ecco, per, per quanto riguarda un ipotetico garden tour, cioè un, un tour, diciamo una, una valorizzazione anche in chiave turistica e di fruizione pubblica dei giardini storici dell'Emilia Romagna, ci sono delle criticità. Le critici, criticità sono fondamentalmente legate ai costi di manutenzione, abbiamo già detto, ai giorni orari di apertura, perché il maggior flusso fondamentalmente è il sabato e la domenica è per privati, cioè. Eh, Insomma diventa difficile gestire magari gli impegni familiari con le aperture al pubblico. Eh, per i piccoli giardini poca convenienza assumere il personale ad hoc per la gestione di queste visite. E poi, ecco un'altra cosa, gli eventuali introiti dal biglietto d'ingresso per i privati diventano un aumento, un incremento del reddito. Eh, e, e quindi, diciamo, sono disincentivati a farlo. Il, eh, cosa si potrebbe fare? Per esempio, una, una, questo è a, a livello comunale, una detassazione della, della tassa di proprietà, cioè se tu mi garantisci non so, 90, 100, 120 giorni di apertura all'anno, io l'Imu non te la faccio pagare, per esempio. Questo potrebbe essere un'idea. Oppure una compensazione dei costi di manutenzione con gli introiti, cioè tu mi consenti di mettere a reddito, cioè in detrazione i costi di manutenzione, manutenzione del giardino, e io metto a reddito il biglietto. Oppure viceversa, eh, troviamo una formula per cui il, il, il costo di ingresso del giardino non va a influire sul, sull'IRPEF, su, sull insomma. E poi eventuale, con, questo è sempre una cosa sempre più difficile, eventuale contributo pubblico alla manutenzione, purché venga appunto assicurata un'apertura per un periodo ragionevole di tempo. Ringrazio e vi saluto.